Ciao, sono Marco, sempre a spasso, più tempo che posso, anche se siamo in orari abbastanza insoliti a volte, come questo per esempio. Voglio parlare con te di, di lavoro, ma non perché voglio parlarti del mio lavoro, voglio parlarti di lavoro in generale. Ci sono persone che credono che il lavoro sia fatica e sofferenza. Probabilmente è così per la persona che lo esegue, per il semplice motivo che non fa un lavoro che gli piace o meglio potrebbe fare un lavoro che non è nelle sue corde e quindi che cosa fa? Si stressa una persona che fa un lavoro del genere per il semplice motivo che lo stress nasce dal fatto non che facciamo troppo ma perché facciamo cose che non abbiamo voglia di fare. Il lavoro in realtà non è necessariamente fatica, sofferenza, a volte potrebbe essere anche divertimento ci sono tantissime persone che si divertono nel lavorare ma veramente tante io per esempio sono una di quelle persone io mi diverto moltissimo nel lavorare perché con impegno e sacrificio sono arrivato a potermi permettere di fare qualcosa che mi piace ma non è stato sempre così ho fatto anche lavori che non mi piaceva fare ma per arrivare a questo traguardo è chiaro che ti devi impegnare quindi il lavoro non è per forza impegno e sacrificio, il lavoro potrebbe essere anche divertimento, gioia, eh, gratificazione, eh, lavorare potrebbe essere anche molto molto bello e sì, lo ripeto gratificante e se c'è qualche cosa che ti gratifica quando la fai allora a questo punto non è più neanche tanto un lavoro ma è una eh, gioia se fai qualcosa che fai con passione che ti appassiona fare. Quindi l'idea qual è? Trova qualcosa che ti appassiona e fai quella cosa lì, cerca di farla diventare la tua attività perché in questo caso non lavoreresti più un solo giorno in vita tua. Lavorare inteso come eh, intende la maggior parte delle persone, nel senso di fatica e sacrificio. Impegno senza dubbio sì, comporta un impegno ma se ti impegni in qualche cosa che ti va di fare, ti diverte e ti gratifica. Spero di essere stato, diciamo, di contributo alla tua giornata in qualche modo e io continuo la mia passeggiata che volge verso il termine perché sta facendo buio e ti saluto con un abbraccio. Ciao!